Fallo eri tu. Se ci sei, illumina la luce il K2. Wow. Si sì, illumina so. Ok. Puoi rifare quei due rumori che ha sentito Alessandro prima? Io non ho sentito niente però. Questo cos'è stato? Un ringhio? Hai sentito? Sì. Vado a vedere Sì. Vogliamo capire chi sei? Stop, fermi un attimo un oh, attimo. Sono qua impazzito ragazzi. Cos'è stato? Ale. Cos'è stato da fuori? Veniva a te. Eh? Rispondi alle nostre domande, accenditi solo per rispondere alle nostre domande. Sei qui con noi? Ti fa piacere che stiamo qua? sei ancora? se sì fatti sentire o accendi la luce al k2 questo è un aereo quella che anche qua cosa vuoi dirci dove dobbiamo andare dobbiamo andare via si sì, dai si sì, dai non brilla però vuoi dirci oh brilla Vuoi dirci qualcosa? E dai, facci capire. Proviamo ad accendere il ghost box. Proviamo ghost box, dai. dai. Ci fai sentire la tua voce, per favore? ti chiami? Teresa Eh? Vuciferini, vi ho capito Teresa Teresa Eh Cosa vuoi dirci? In questo posto? Cosa ci fai ancora qui? Puoi ripeterci di nuovo il tuo nome, per favore. Hai detto, eh? detto? Io capisco Teresa. Mi chiami Teresa? Possiamo è una voce Sì, sì. In quanti siete? approfitto per ripetere ancora una volta il mio personale parere solo e soltanto attraverso il nostro corpo la nostra mente e il nostro credo possiamo darci le risposte che vogliamo nessun altro strumento nessuno può essere considerato attendibile nella caccia ai fantasmi proprio perché non riconosciuto da nessuna scienza nel caso del mio ghost box per esempio è una radio che scansiona frequenze ad una velocità che va dai 100 ai 350 millisecondi, impostato volutamente in AM con scansione al contrario. Cioè, è praticamente improbabile, se non impossibile, ottenere una parola di senso compiuto o addirittura ottenere una risposta senziente. Spesso le parole ottenute avevano un senso ed altre volte la sensazione era quella di ottenere dei veri e propri dialoghi, come ora. Quello che però va ricordato sempre è che esiste la pareidolia visiva e uditiva. Insomma, un'interpretazione forzata. La nostra mente ha la capacità di riconoscere visi in forme astratte e parole in frusci e rumori. L'anomalia può essere ritenuta anomalia, Solo e soltanto se questa viene riconosciuta nello stesso momento da più persone. È per questo che uso i punti di domanda. Mi piace lasciarvi l'ultima interpretazione, che unita alla mia. Può diventare una prova. Anomala, ma pur sempre una prova. Prima, il, prima le luci del K2 si accendevano. Eri tu? Yes. È un posto sicuro questo? Ci sono anime inquiete in questo luogo? Eh? Ci fai il rumore per farci capire che ci sei, per favore? Cosa è stato te? Rumore di vetri Pensavo fosse stato Alessandro Ma lui era praticamente immobile E la sua espressione mi diceva che non voleva girarsi Per terrore Ma non mi hai fatto cadere tutto qualcosa, corpo? No Cosa? Due Ma vabbè Non capito. Io ero immobile? È pieno di cocci ma io ero immobile. Cos'è stato Pere? Senti che non si è No, ma se mi muovo, senti il rumore che faccio? Che schiaccio! Eri tu? Hai fatto tu il rumore? rifarlo per favore Di... Di... Ah, può essere? Cos'è quella roba lì? Illumina? Lo sono quei cosi? La, perché lo sono? 10 quadrati, eh. Ah, sì. Vieni che è caduto lì. ci sei, fai qualcosa, dici il tuo nome. Parla, prima abbiamo sentito le due voci, una voce femminile e una voce maschile. Ah, okay. eh? cosa sta qui. Yeah, Perciò qui te. non c'è nessuno da fuori io sono no, mi sembrava da dentro a me sentite che mia no? Senti che la oh, fredda? Mamma ragazzi abbiamo sentito non so se ha sentito non so se si è sentito Abbiamo sentito Aspetta un attimo, mamma, che sto in un'ospedale. Ale, allora, fammi luce, però. Eh? Cosa ti ha detto? Oh. Spengo? spengo. Oh! Ragazzi, erano tre tocchi. Sentito tu, tu. Così da qua, da, da, dal bagno. Sì. E aria gelida. Mamma. Shh. L'aereo. Non ho sentito come... Si sente. Questo è l'aereo. No, sì, ma sotto... Ho sentito prima, l ho sentito qualcos'altro. Ma della realtà, ne? Non sentiremo molto. Abbiamo sentito tre tocchi prima, tre colpi. Il K2 c'hai tu. <coughs> abbiamo sentito tre colpi prima. Puoi rifarli? Guarda come si illumina, guarda. Sì. Eri tu che hai fatto i tre colpi? Se sì, illumina fino al rosso. È stato qualcun altro a fare i tre colpi? Se sì, illumina fino al rosso. Dove? Senti. No, dai, eh, non so se... Ma lo che... senti? Sì, ma non penso... Sì, non è un rumore che esce qualcuno? Se tu, illumina le luci del K2 fino al rosso. Se vuoi che ce ne andiamo, illumina fino al rosso il K2. Ale l'ha fatto in concomitanza con il rumore che abbiamo sentito. Sì. E se hai visto? Sì. Vuoi che andiamo via? Vuoi che andiamo via? Rosso. Hai sentito? Cosa? Ma non lo senti? Giuro, di no. Mm. guarda allora ragazzi ci siamo fermati un attimo giusto per capire che eh, se all'interno dell'edificio ci fosse qualcuno eh... c'è nessuno non abbiamo girato nessuno. un po' a stanza non c'è nessuno no, esatto ehm... adesso proveremo a fare un altro giro ma questo l'hai sentito? Tu l'hai sentito? sentito? Io l'ho sentito, questo era dietro però eh Sembrava un... un graffio, non lo so E siamo sempre nello stesso posto Ale. Dai Tire Ci andiamo per favore Andiamo dai Eh? Se non ti senti sicuro andiamo, non c'è problema Ok? Dai usciamo, usciamo da qua? sembra che ci sia qualcosa no ok però dai andiamo, andiamo. senti senti tu Dai, andiamocene. tagliamo era chiaro che sì. allora, non era sì ma le lumi sono qua perché non le vedo non vedo nulla per terra. Ci sei oh, sempre per dire, eh, Ragazzi. Cos'è, cos'è, non è, cos è, cos è ne aspettiamo, vediamo. E uno, e due, e tre, basta, andiamoci, andiamo Va bene, va bene va bene, va bene, va bene. Eh? Va bene, non c'è problema, dico. Ok? Va bene? in effetti è un po' strano ok? perché abbiamo girato non c'è nessuno la gente crede non sia pazza da girare senza una torcia facciamo fuori. No? no, non si quindi oh. non lo so ok però se questa cosa ti fa stare eh, non tranquillo se non sei tranquillo ok andiamo via non c'è problema anch'io comunque non è che mi sento. tranquillo ok, potrebbe, okay va bene andare. quindi decidiamo insieme di andarci esatto. abbiamo okay. visitato questo posto di giorno di notte esatto eh, eh. pochi riscontri fino alla fine forse all'ultima e un pochino di più ok, okay. si gela ragazzi come la chiudiamo che andiamo a casa